in pratica possiamo utilizzare solo la prima arma per tipologia che troviamo in un game e non possiamo più cambiarla Questo significa ragazzi che per l'assalto potremo utilizzare solo il primo che troviamo Stesso discorso per il fucile a pompa e stesso per la metraglietta Insomma c'è il rischio che a inizio game troveremo tutta roba comune e dovremo concludere così il game Ma a noi piace il rischio ragazzi quindi mi raccomando lasciate un like se questa idea vi piace <ride> E soprattutto iscrivetevi al canale e attivate la campanellina Altrimenti vi perderete tutti i prossimi video e challenge di questo tipo che arriveranno Io vi lascio al game allora ragazzi, vediamo un attimo che ci esce come prima arma Dobbiamo poi tenercela, se è un assalto, se è un fucile a pompa Ok, perfetto, non è il miglior assalto che potessi uscirmi Però me lo farò andare bene Questo tizio, non l'ho neanche colpito mezza volta Io so che finirò tutta questa partita Tutta questa partita senza letteralmente avere un'arma decente Provo un attimo anche se è un tizio in testa Eh, questa già non lo posso raccogliere Posso volendo agliare di arpione però Oh, cavolo Bella Perfetto, fucile a pompa che c'aveva Ok, mi da mitraglietta, mi devo tenere questa Ragazzi, e eh, a breve io finisco già il set Perché posso prendere Solo la prima tipologia di armi Sia di assalto, sia di fucile a pompa che di mitraglietta Praticamente mi serve solo il pompa, ragazzi e Poi abbiamo fatto, cavolo, no, no, no Eeeh, vado, Se è traiardone Vuole credere nessuno a questa cosa o uno di vita Allora insomma ragazzi questo sarà il nostro set iniziale fino alla fine del game Quindi cerchiamo di farcelo andare bene Anche se fa un po' schifo Cercheremo comunque di farci un paio di partite in questa modalità Non voglio farne solo una anche vincendola Facciamoci in un paio Certo che se trovassimo uno scarro o uno spaz inizio game in una prossima partita sarebbe il top però Bella brother ma dispiace se... No, mi dispiace no! no, no, no, no, no, no, no Fammi uscire un altro in testa, ce l'ho. Scende. Teoricamente l'arpione me lo dovrei levare. eh, Comunque. Però magari me lo tengo per dopo. Dai. Sto coso è ingestibile, veramente. Ma... <ride> GG. Per non dire altro. Parato? Oh, Tube! Oh. Oh. Dove eri? Da dove sei uscito? Ma sorry, what? Ma non me ne ero manco accorto, dude. Ma come hai fatto? Oh, cavolo. Oh, che oh, sto. A... Questo è il tizio, era particolare, eh? Tengo due davanti che stanno fightando con le frecce. Se riuscissi a intromettermi, però. Mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm. Mi trovo in mezzo palesemente, raga. Questo c'ha pure lo scar. Devo essere sicuro che quell'altro tizio non mi stia venendo a prendere. Infatti, sta lì. Ignorami, ignorami, ignorami. Sta arrivando. Non ho capito che arma abbia. Ma che c'avete al posto delle armi? Mitragliatori atomici Questo c'è il P90 Io soffro di cuore, sono tipo fragile, non posso fare queste cose che fastidio aver trovato tutta sta roba, però scarpi, 90 cavolo, ci mancherebbe solo lo spasso, ma sicuro da qualche parte c'era. È vero che non mi conviene tanto lutare, perché alla fine le armi queste e queste mi devo tenere. Però. Qualche scudo, qualche cura un po' più performante, non è che mi farebbe schifo, eh. Tizio, tu puoi darmi qualcosa? Una pozza grande, lo so. Madre di Dio, è troppo bello! Sì, se la trovate e basta, è fortuna! Ma se ve la chiamate skill. Palese, devo capire chi voglio fightare per primo. E quello sopra, ragazzi, per come stava costruendo la sua box, credo che sia proprio il primo candidato per prenderle. Esatto, intendevo questo. No, c'aveva quello mitico. C'aveva il fucile a pompa mitico. Con quest'arma, raga, a distanza è meglio che non sparo proprio, guarda. Veramente è meglio che non spari. Sono bloccato per la paura. Mi sono fatto prendere dal panico, guys, qua ho sbagliato Sprego di materiali, sprego di munizioni Mi sono fatto proprio prendere dal panico Mi devo tener conto che le mie armi non sono assolutamente A livello di quelle dei nemici Io ho la vaga impressione che questo cristiano Abbia finito i materiali uh! Cavolo quanto ci sono andato vicino A perdere Voglio andare a spire, ragazzi per un semplice motivo Posso fare in modo che il mio primo fucile a pompa sia il fucile a pompa mitico del boss Ci vuole un misto di fortuna e di pazienza Forse molta fortuna perché è quasi impossibile non trovare un fucile a pompa per quando arriverò io O meglio per tutti i nemici che dovrò eliminare e cose di questo tipo però proviamo Io sto così, aspetto che qualcuno elimini il boss, io ci vado contro e mi prendo il suo fucile a pompa Fucile a pompa, vabbè Fucile a pompa e assalto tra l'altro eh, Ragazzi vorrei raccogliere questo assalto ma l'ho visto dopo Cavolo, quasi peggio di prima Quasi peggio di prima ragazzi Uh, bravo Ok è andato C'aveva spasso M4 Ma perché faccio queste sfide proprio da masochista Eh, ciao Uh, pollo, pollastrello Mi un attimo qua, sto a offendere uh, Bravo, molto bravo Veramente molto bravo, un tizio uh, molto forte Me lo sono trovato uh, praticamente dentro Non me ne sono neanche accorto Basta Please! Eh, Dio santissimo Ma quanti siete questo coso Aiutemi tra blocca. Godo Slappato ma nessuno aveva qualche cura per la vita? No, eh? Raga, ma quanti scar! Basta! Ma non ne trovo uno quando gioco un game normale, vuoi giù? Non ne trovo uno! È il quarto in questo game! Si è girato dopo. Questo ci aveva tutto oro, io non ci credo. Io non ci posso credere, questo ci aveva tutto oro. Guardate! Oh, sta calmo. Cavolo. Sono bloccato in un suo muro tra l'altro Ok sono morto, no, non so dove sia Ok, ok, ok, okay. Eh, Credo che si vada prima sulla torre Allora vado prima su questa torre qui ragazzi Vedo chi ci sta, dato che praticamente ho live ground E poi mi ci lancio contro Ah stanno fai dando Quello di prima, modifica, no? Ok Ma da no, quanto faccio schifo! <ride> che vergogna! Che vergogna, mamma mia, che vergogna, non, non lo voglio più fare, non voglio più giocare. Basta, basta, basta. <ride> che cringe. Come l'ho giocata male e si è fatto anche eliminare. Ma chi era questo? Mani di ricotta Allora, all è andata bene, non so come sia possibile. Primi due tentativi abbiamo avuto anche delle armi un po'. Meh Però è andata. Quindi va bene. Mi raccomando, ragazzi, lasciate un like se il video vi è piaciuto. Iscrivetevi al canale e attivate la campanellina nel caso in cui non l'abbiate ancora fatto, altrimenti vi perderete tutte le prossime sfide. Tra l'altro, raga, piccolo tip, lo dico alla fine del video. Io questa challenge l'ho registrata mentre ero in live sul sito Viola. Dove ogni tanto faccio degli streaming, registro con voi. Quindi, in descrizione, sezione live streaming. Iniziate a seguire anche lì. Così, quando andremo in live, voi lo saprete. Noi ci becchiamo alla prossima, intanto.